eccomi qua allora purtroppo come abbiamo visto non è che sia andata benissimo la, eh, il tentativo di diretta con eh, con twitter eh, allora faccio il bis rispiego esattamente la stessa cosa con facebook anzi guarda me la tengo persino con cuffie e auricolare così evito di disturbare il resto del pianeta e almeno abbiamo un qualcosa che viene registrato un pochettino meglio, perché oggettivamente non si poteva vedere quell'altro. Quindi, in buona sostanza, abbiamo visto nelle prime due puntate delle basi l'origine della moneta, gli scambi esteri. Adesso vediamo di capire come è originata la circolazione del denaro all'interno invece di uno Stato di una comunità allora eh, il sistema è analogo a quello del ciclo dell'acqua quello che vi viene spiegato nelle scuole eh, avete presente eh, l'acqua evapora poi eh, diventa nuvola poi va sulla montagna piove scende nel fiume eh, va nel lago poi passa fuori dal fiume e ritorna, e ritorna nel mare ecco eh, il, eh, il denaro è simile ci sono due tipi di soggetti, principalmente, che sono i soggetti in surplus e i soggetti in deficit. I soggetti in surplus strutturalmente sono le famiglie. Le famiglie eh, sono in surplus nel senso che hanno risparmio, vale a dire che hanno più denaro rispetto a quello che normalmente dovrebbe servire per la sussistenza a uh, uno magari al momento un concetto del genere sembra non chiarissimo dice ma no siamo tutti poveri sì ma attenzione la famiglia tendenzialmente ha sempre un po' di più rispetto di quello che serve immaginate uh, per far fronte a una spesa imprevista non lo so appunto tipicamente si rompe il frigorifero d'estate si rompe l'automobile e così via normalmente seppur con le rate una famiglia dovrebbe riuscire ad avere da parte quella piccola parte di risparmio necessaria per fare investimenti anche quando si crede di avere dei debiti caso tipico il mutuo eh, no perché il mutuo copre una parte dei risparmi che si è deciso di eh, investire in una casa quindi se la casa vale 100 il mutuo copre 80 e probabilmente la quota residua è 40 ma dall'altra parte quindi significa che tu hai un risparmio di eh, 60 che è immobilizzato eh, in quel momento in una casa, ma è pur sempre risparmio, è pur sempre ricchezza della famiglia. Questo surplus, vale a dire questi risparmi, dall'altra parte sono, eh, sì, sono sottovoce perché sennò sveglio i... Eh, a quest'ora eh, sveglio tutti, non mi pare il caso. Eh, invece dall'altra parte si va eh, ai soggetti in deficit. I soggetti in deficit tipicamente sono le imprese. Perché l'impresa dovrebbe essere in deficit? Beh, l'impresa in deficit perché significa che molto banalmente riesce a tirar fuori dal suo lavoro un margine di guadagno che è superiore rispetto al costo dell'approvvigionamento del denaro. Quindi se io sono eh, una ditta che fa mh, cinture Uh, e le vendo tutte, uh, posso tranquillamente pensare di espandermi comprando un altro capannone, comprando delle altre, delle altre macchine, le prendo a prestito, i soldi per fare queste cose, se il costo del denaro preso a prestito è l'1%, ma il margine che io riesco a tirare fuori dai nuovi investimenti è il 3%, evidentemente mi intasco il 2%. Quindi normalmente dovrebbe essere così cos'è diciamo la forza di gravità o eh, la forza dell'evaporazione che riesce a far passare il denaro dal, da chi ne ha in eccesso vale a dire i risparmiatori e le famiglie a chi invece ne ha bisogno vale a dire le imprese beh questo dovrebbero essere gli intermediari finanziari vale a dire le banche eh, i sistemi di investimento e così via quindi io cittadino, deposito i miei risparmi in banca, la banca presta questo denaro eh, al eh, soggetto in deficit che, che ne ha bisogno, a quel punto può anche farlo con un effetto moltiplicatore, eh, ovviamente ricordiamolo, e a quel punto vedete che c'è la circolazione del denaro, quindi il denaro in surplus viene trasferito al soggetto in deficit, il soggetto in deficit si espande, crea lavoro, assume il cittadino che a sua volta risparmia, che quindi può comprare i prodotti e tutto funziona. Cos'è che, eh, cos che convince il cittadino a prestare il proprio denaro? Il tasso di interesse. Quindi eh, il, quella specie di I piccola che indica il tasso di interesse è, è molto importante normalmente nella gestione dell'economia perché convince i soggetti in, eh, in surplus a prestare il proprio denaro ai soggetti in deficit, attenzione perché una delle motivazioni che può spingere, quindi per tramite del pagamento del tasso di interesse a fare questo trasferimento è l'inflazione. Io, famiglia, che sono soggetto in surplus, per paura di vedere che i miei risparmi vengano erosi dall'inflazione, li presto volentieri in cambio di un tasso di interesse e così facendo faccio affluire il denaro a chi ne ha bisogno, vale a dire le imprese. Facciamoci caso, mettiamo assieme man mano, cominciamo a mettere assieme i puntini, vediamo dove si rompono queste catene, vediamo dove eh, il sistema non tiene, vediamo perché i tassi a zero rischiano di essere un problema, vediamo perché sostituire una banca centrale alla normale intermediazione del denaro diventerà essere un problema. Quindi cominciamo a pensare a queste cose e poi vedrete che tutto il resto apparirà assai più chiaro. Ok? altra cosa ovviamente che dobbiamo tenere presente in sede di circolazione del denaro è eh, il eh, sistema di passaggio eh, normalmente fra il denaro fra il lavoratore dipendente, il pensionato e il lavoratore autonomo anche questo prendiamola come nozione e ce la mettiamo lì, ce la mettiamo via perché vedrete che poi servirà anche a capire molto bene che cosa non è andato e cosa poteva andare meglio con il lockdown e similari. Tenete presente cosa succede normalmente in un tessuto economico. Il 27 del mese arriva il denaro accreditato ai dipendenti, ai pensionati, agli statali e così via e non arriva nulla, quindi il 27 è un giorno esattamente come un altro per l'autonomo, per il professionista per il commerciante e così via una volta accreditato il denaro il 27 ecco che nel corso del mese si trasferisce invece dal lavoratore dipendente dal pensionato dallo statale così via si trasferisce all'autonomo si trasferisce al commerciante si trasferisce al professionista quindi io incasso lo stipendio esco eh, e faccio la spesa e parte del mio denaro passa al negoziante poi mi vado a tagliare i capelli e parte del mio denaro passa al barbiere, poi mi vado a fare un massaggio e parte del mio denaro passa al fisioterapista, poi vado dal medico e parte del denaro passa lì e alla fine si arriva, a fine mese dove tante volte si è arrivati a zero o con una piccola quota di risparmio pronti per ricominciare e com'è che ricomincia? Ricomincia perché in questo passaggio si sono creati dei delle tasse che sono state pagate eh, allo Stato e che quindi può ricominciare a pagare eh, i, eh, senza necessariamente fare deficit eh, potrebbe ovviamente, ma eh, facciamola proprio semplificato come, come giro eh, che, che può ritornare a pagare gli statali, dall'altra parte eh, chi eh, ha invece il, il professionista e similari a sua volta ha comprato magari eh, dei beni prodotti dalla fabbrica del lavoratore dipendente no? che quindi può continuare a pagare gli stipendi e così via. Vedete che tutto gira. Sempre eh, così facendo è tutto molto semplificato ma è molto comprensibile. Il tasso di interesse trasferisce il denaro dal surplus al, da surplus al, al deficit, eh, il sistema in generale del commercio eh, trasferisce nel corso del mese il denaro dallo stipendiato, dallo statale eh, fino, fino al privato no? e così via richiudendolo. Teniamo in un angolo questi, della testa questi circoli che vedrete che mettendo insieme tutto con la natura della moneta, con il commercio estero e così via, poi tutto tornerà chiaro, ma almeno... Questi sono proprio le basi delle basi e serve proprio per capire cosa poteva essere fatto di differente e cosa evidentemente non è stato fatto.